è la bambina piccola nella storia che ancora una volta è femmina e ancora una volta rappresenta la parte animica del sé ora, in questa immagine noi vediamo tutta la potenza archetipica del soffio anemometro, animus, anima il vento e l'aria sono il simbolo dell'anima e il golem, guarda, la bambina piccola con grande interesse non capisce chi è ma sa che è l'unica che può dare veramente l'idea della vita esseri che vengono da un altro pianeta e che ti vogliono rubare l'anima Yeah, we've had a lot of interest on it, as you can imagine. It's, um, I think, by far the most uh, asked about love in the sale. Yeah, so the artist uh, put the frame on as well. You get that quite often with Hans, you know. He quite likes the uh, romanticism of, you know, having the frame on a National Gallery-esque frame, you know. What's your name? I think this is, like, a fair price. Okay. It's the fun of auctions, you know, everyone's got a chance. Okay, it's the backseat. Girl with balloon, ladies and gentlemen, standing in the back of the room. And I'm going to start getting at 100, 150, 200,000, 300,000, 350,000, 400,000, 400,000, 450,000, 500,000. The gentleman's standing there at 600,000. Is anybody? 700,000, Megan Thomas. Bastien's bidder at 750,000. We never finish an auction with such energy at 750,000. No Pressure last chance at 850,000 pound. 860? <laughs> 860,000. Fair warning. Can I sell it now at 860,000? Last chance. Bastien will be bidding and selling for 860,000. Thank you very, Thank you very, Thank, you very Thank you very much. And ladies and gentlemen, to Ronaldo, we sell this evening. Move on here, sorry, can I have your attention? Okay, can I have your attention just for a sec? il cartone animato di, di famosissimo Bip Bip sono quelli che sono poi i più importanti che ti guardi con interesse e non capisci perché proprio quel gatto animato ti interessa no? eh, il coyote è la rappresentazione del, della parte sinistra del cervello cioè dell'essere umano maschio della razionalità quella che si fa mandare i, i progetti per costruire le macchine più impensabili per catturare l'incatturabile bip bip che scappa, che corre, che vola eh, che è la rappresentazione invece della parte animica, senza leggi della fisica. L'unica volta che eh, il, eh, il coyote riuscirà a prendere per il collo questo strano volatile, si ferma tutto, il coyote guarda nella camera e con uno sguardo sperso nel vuoto lo lascia andare, perché non sa cosa farci, è, è lì la rappresentazione del il, il grosso problema che noi abbiamo all'interno della schizofrenia che Ilman, noto psicoanalista contemporaneo, dice la nostra schizofrenia, il nostro mondo è schizofrenico perché noi siamo schizofrenici dentro cioè la parte animica del femminile e del maschile non si parlano dentro di noi quindi figuriamoci se io posso parlare con un altro al di fuori di me tutto questo viene inconsciamente riconosciuto da noi, mentre guardiamo questi film leggiamo questi libri e dentro di noi sappiamo che cosa abbiamo visto qual è il vero significato perché quella tale storia ci commuove perché è la storia nostra siamo i creatori per quale motivo perché noi ci siamo resi conto che qualcosa dentro di noi vibra non perché l'esterno ti ha dato una emozione che tu hai portato dentro ma perché dentro avevi già tutto e riconosci stranamente quello che guardi fuori qualcosa che ti appartiene